Questa sera vogliamo leggere qualcosa dal libro di Gioele al capitolo 2, dal verso 23 al verso 27. Parleremo della pioggia dell'ultima stagione. Prendete appunti perché volerò su alcuni passi, quindi chi vuole approfondire, è meglio che si segni diversi versetti e poi a casa puoi andare a approfondire, a studiare la parola di Dio, perché la Bibbia è bella a leggerla ogni giorno qui dobbiamo leggere Gioele capitolo 2 dal verso 23 al verso 27 amè? gioite quindi o figli di Sio e rallegratevi nell'eterno il vostro Dio perché vi ha dato la prima pioggia secondo giustizia e farà cadere per voi la pioggia la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Le aie saranno piene di ramo, e i tini traboccheranno di mosto e di olio. Così vi compenserò delle arnate che hanno divorato la cavalletta, la larva della cavalletta, la locusta e il bruco il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi e voi mangerete in abbondanza e sarete saziati e loterete il nome dell'Eterno, il vostro Dio che per voi ha fatto meraviglie e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna allora voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e che sono l'Eterno, il vostro Dio e non c'è alcun altro il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna Amen. il popolo di Dio non sarà più coperto di vergogna e questo è un tempo speciale, stiamo vivendo nel tempo della pioggia, dell'ultima Stagione. siamo negli ultimi tempi della storia dell'umanità e questo lo possiamo notare quando guardiamo tutte le giornate. lo possiamo notare quando vediamo il cambiamento climatico che sta succedendo ultimamente per chi viene più da Napoli quando l'abbiamo vista tanto ma a Napoli sono cessate le grandinate così che io da quando sono bambino sinceramente non mi ricordo mai di avere visto certi chicchi di grandine di queste dimensioni e così tutti gli allarmi la gente degli scienziati che ci stanno dicendo che la terra sta andando contro a problemi climatici contro a problemi ambientali che siamo troppi rispetto a quelli che la terra può sopportare e anche i rumori di guerre che stanno arrivando si parla tanto dell'Isis che sta arrivando alle porte molti degli immigrati che stanno arrivando alle nostre nazioni, si dice che siano terroristi dell'Isis e non si sa se questa guerra arriverà anche in Europa. Siamo negli ultimi tempi, quelli di cui Gesù ha parlato, quelli di cui la Bibbia ha profetizzato, e stiamo veramente in tempi di grande difficoltà, di grande angoscia. La Bibbia parte dell'Apocalisse che si arriverà a dover lavorare tutta una giornata soltanto per il pranzo, soltanto per quello che mangiamo. E sembra che oggi ci sia. perché con tutte le tasse che ci sono, con tutte le cose che ci sono da pagare, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo per chi c'è lavoro e alla fine sembra che non ci troviamo niente molti oggi vogliono andare all'estero a lavorare molti cercano una vita migliore da qualche altra parte del mondo ma il fatto è qualcosa di globale che purtroppo è qualcosa che sta riguardando tutta la nostra terra perché la nostra terra sta arrivando alla fine, amè però a Dio siamo anche a te Perché nelle ultime stagioni, nell'ultimo tempo, arriva quella che la Bibbia chiama la pioggia dell'ultima stagione. Che cos'è questa pioggia dell'ultima stagione? Vi spiego un pochettino come funziona il Medio Oriente. Quando il Medio Oriente si lavora la terra, si lavora il campo, ci sono due piogge importanti. C'è la prima pioggia della prima stagione e l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Sono le due piogge più importanti di tutte, perché la prima pioggia della prima stagione serve quando tu butti il seme. Serve a far sì che il seme prenda del terreno e che la pianta nasca. Ma l'ultima pioggia dell'ultima stagione è quella che fa sì che la pianta porti il suo frutto, fa sì che la pianta arrivi alla maturità. Per questo, per avere un buon racconto, c'è bisogno della prima pioggia della prima stagione e è l'ultima pioggia dell'ultima stagione Amen. Amen. e cosa rappresenta nella Bibbia questa pioggia? rappresenta un diramamento dello Spirito Santo rappresenta il fatto che Dio abbia dato lo Spirito Santo sulla terra e tu puoi leggere la Bibbia, negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, quando scese lo Spirito Santo sulla terra e da lì il Vangelo arrivò in ogni parte del mondo è vero o no? il Vangelo arrivò in tutto il mondo che allora era conosciuto L'Apostolo Paolo addirittura è arrivato in Spagna a portare il Vangelo da Gerusalemme. E quel Vangelo ovunque arrivava prendeva piede. Perché Dio aveva dato lo Spirito Santo affinché il seme potesse portare frutto. Amen. Ma non era sufficiente. Ci voleva l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Che cos'è quest'ultima pioggia dell'ultima stagione? È quella che fa sì, che fa vedere i frutti che arrivano a maturità non fa soltanto sì che la parola di Dio possa toccare i cuori delle persone ma anche che i frutti di Dio possono arrivare alla maturità e lo possiamo vedere nei capitoli 4 degli Atti degli Apostoli quando succedevano, dice la Bibbia, miracoli straordinari la Bibbia dice che gli Apostoli pregavano, imponevano le mani succedevano miracoli straordinari addirittura l'ombra di Pietro guariva le persone immaginate che mettevano i malati a terra soltanto passando, soltanto camminando Pietro la gente veniva guarita i paralitici si alzavano dalla sedia a rotella succedevano miracoli enormi miracoli straordinari addirittura gli asciugomani che l'Apostolo Paolo usava per asciugarsi venivano portati sui malati nelle loro case messi sui letti e i malati venivano guariti pensate un pochettino miracoli straordinari succedevano e questo avveniva perché? Perché era stata data l'ultima pioggia dell'ultima stagione. E questa sera Dio ci sta dicendo, io voglio dare ancora pioggia al mio popolo. Amen. Voglio dare l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Amen. Perché in questi tempi difficili non basta più parlare di Gesù. La gente ha bisogno di essere guarita, ha bisogno di essere ristorata. Abbiamo bisogno di vedere miracoli, segni e prodigi che toccano le vite delle persone che spezzano i giochi della droga, i giochi della, della schiavitù al gioco, della schiavitù dei vizi. Amen. Amen. Amen. E questo succede soltanto quando arriva l'ultima pioggia dell'ultima stagione. Che rappresenta quest'ultima pioggia? Prima di tutto rappresenta il favore di Dio. Proverbi 16-15. Il suo favore è come la nube dell'ultima pioggia. Cioè, che significa? Abbiamo fatto tante volte l'opera di Dio, parlato tante volte di Dio agli altri, con tanto sacrificio, con tanto sforzo, ma non avevamo il favore di Dio. Oggi invece veniamo in un tempo in cui ci sarà il favore di Dio, in cui Dio stesso opererà, in cui bisogna lavorare poco e arrivare a ricevere tanto, in cui bisogna pregare poco e subito arriverà la risposta alle nostre preghiere. Amen. Amen viviamo tempi di, di prosperità materiale e spirituale perché i versi che abbiamo letto Gioene capitolo 2 diceva il 24 dice le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto e di olio e il grano rappresenta il bene materiale il tino l'olio e il mosto rappresentano il bene spirituale rappresentano l'unzione dello spirito santo guarigioni, miracoli e noi già lo stiamo vedendo in parte a me piace molto la storia di Michele che stava in un negozio e Dio ha fatto un'opera straordinaria e ha sistemato tante cose in quel negozio e adesso quel negozio sta facendo più del doppio di quello che faceva prima perché Dio vuole benedire il suo popolo anche materialmente Dio non vuole che i figli di Dio facciano la fame questa non è la volontà di Dio ma Dio vuole che i figli di Dio siano benedetti materialmente e spiritualmente Dio non vuole la tua malattia tanti dicono no questa è una croce che mi ha mandato Dio non è vero l'unico che sta salito sulla croce è stato Gesù Cristo Dio non manda le croci. Dio anzi ci ha dato Gesù sulla croce per risolvere il nostro problema per risolvere la nostra malattia per risolvere il nostro, la nostra situazione e se tu credi questa sera Dio può operare Amen. Amen. Amen. Dio questa sera può fare miracoli. Se tu credi, Dio lo può fare. Devi solo credere. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dio farà meraviglie e dice una cosa bella. Non saremo, il popolo di Dio non sarà più preso con la vergogna. Quante volte siamo stati derisi dalle persone? soltanto per il fatto di credere in Dio. Quante volte siamo stati offesi abbiamo subito ingiustizia solo per la nostra fede. Ma viene adesso il tempo che succederà qualcosa di diverso. La Bibbia dice che noi loderemo Dio perché vedremo il favore di Dio. Allora succederanno i miracoli in tutti i sensi. E la gente dice ma come è successo? Favore di Dio. La gente che adesso va nel negozio e Michele entra nel negozio tutto nuovo. Michele, ma che cosa è successo? favore di Dio. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dio è vivente di e vuole benedire le nostre vite. Amen. Amen. E ci saranno tempi di restituzione. Il verso 25 dice vi ricompenserò delle annate che sono state divorate dalla cavalletta. Dio ci ridarà tutto quello che il diavolo ci ha rubato. Quando il diavolo fece un gioco con Dio e distrusse la vita di Giobbe, Giobbe perse tutto. Giobbe era un uomo molto ricco, perse la casa, perse le proprietà, perse i figli. L'unica cosa che gli rimase era una moglie che dalla mattina fino alla sera gli bestemmiava addosso. Che secondo me Giobbe diceva: Signor, mi fa tutta sta gente proprio che se mi è rimasta per non mi sembra alcuni mariti oggi con le proprie mogli. Le mogli sono doni di Dio, amè? Però l'unica cosa che già abbiamo, è quella. Finalmente arrivano degli amici per consolarlo e inizia a dire, eh, ma tu stai così, chissà che combinato. Eh ma chissà, l'ida di Dio è sopra di te. Invece di consolarlo, finivano di buttare giù. E quante volte mi è successo? che voi magari state attraversando un periodo difficile, vi aspettate qualcuno che vi aiuta e invece vi trovate solo persone che vi finiscono di buttare a terra. Ma la Bibbia dice questa sera che quando arriva la pioggia dell'ultima stagione tu non avrai più vergogna. La gente rimarrà meravigliata. Ma cosa è successo alla tua vita? Il favore di Dio. Cosa è successo alla tua vita? È arrivata la pioggia dell'ultima stagione Amen. viene la poggia dell'ultima stagione in Italia sapete l'Italia è uno dei paesi in cui la Bibbia è il libro più diffuso ma è meno letto in ogni casa di un italiano c'è almeno una Bibbia nella maggior parte delle case però nessuno la legge è un paese che dovremmo essere il fondamento del cristianesimo ma di cristianesimo non capiamo proprio niente ma viene il tempo dell'ultima pioggia. Io vedo l'Italia e vedo 60 milioni di persone che saranno salvate. Amen. Amen. Amen. Amen. 60 milioni di persone che si convertiranno al Signore Gesù. Amen. Perché viene il tempo dell'ultima pioggia. Il tempo in cui Dio darà la prima e l'ultima pioggia. Dice questo verso. Questo tempo è oggi. Questo tempo è ora. È ora che Dio vuole dare benedizione alla tua vita. È ora che Dio vuole dare guarigione al tuo corpo, alla tua vita. Vengono tempi eccezionali. C'è solo una cosa che puoi impedire la pioggia. Geremia capitolo 3, il verso 2 e 3 dice tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti come fa l'arabo nel deserto e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute e non c'è stata la pioggia di primavera ovvero l'ultima pioggia dell'ultima stagione l'unica cosa che può trattenere la pioggia di Dio è il tuo, il tuo peccato hai bisogno di pentirti del tuo peccato hai bisogno di venire a Dio e dire Signore ho fatto degli errori nella mia vita Signore ho peccato però adesso mettiamo da parte questo iniziamo una nuova vita iniziamo un nuovo cammino con Te Signore e dammi la pioggia dell'ultima stagione voglio avere, signore, una vita con te voglio avere la pace nel mio cuore voglio avere tranquillità, voglio avere la gioia voglio avere la guarigione, voglio avere un lavoro voglio avere una stabilità economica voglio avere una famiglia tranquilla voglio avere dei figli che mi ascoltano Amen. questa è l'ultima oggi dell'ultima stagione non ce ne sono altri devi credere nel Signore il tuo peccato ti può solo allontanare da Dio il fatto che non credi in Dio ti può solo allontanare da Dio il fatto che tu non cerchi Dio di per sé è un peccato perché la Bibbia dice cercatemi mentre sono vicino invocatevi mentre vi posso rispondere però molto spesso noi ci allontaniamo da Dio questo blocca la benedizione di Dio. Sapete, Dio è un padre. Dio ti ama. Dio vuole il meglio per te. Però molto spesso noi ci allontaniamo da lui, noi ce ne andiamo lontano, fuggiamo da Dio. Pensiamo alle cose di questo mondo. Pensiamo alle cose quasi come se quella che stiamo vivendo qui sia la vera Sai, tu puoi vivere qui 60, 80, 100 anni. 120 anni, però se non lo dovessi sapere ancora, prima o poi tutto quanto amma morire. Lo sai sto fatto? Dicevo qualcuno, ci ricordati che devi morire, come me lo segno? Qualcuno non me lo segue. Noi viviamo sempre senza pensare che domani potremmo non svegliarci. Ma la vera vita inizia di là dove non sono 60, 80, 100 o 120 anni ma lì è l'eternità l'eternità sono più di 500, di 1000, di 10.000 anni o di 100.000 anni o di un milione di anni l'eternità è per sempre ed una cosa è passare l'eternità con Gesù un'altra cosa è passare l'eternità all'inferno cosa vuoi fare nella tua vita? Vuoi continuare a vivere cercando di sopravvivere? Perché vivere senza Dio è una vita di sopravvivenza? O vuoi prendere veramente la vera vita? Quando viene lo Spirito Santo sulla tua vita? E allora sì, alla luce della prima e dell'ultima stagione vedrai nella tua vita la gioia, la pace, la serenità. Dio aggiusterà ogni problema nella tua vita. Forse non lo farà dalla sera alla mattina, forse ci metterà a tempo, ma Dio si prenderà cura di te e lo farà come lo possiamo testimoniare noi che siamo qua che lo abbiamo incontrato e lo abbiamo conosciuto cercando di fare i salti mortali per arrivare alla fine del mese o i salti mortali per cercare di guarire o ti umilerai davanti alla presenza di Dio o dirai Dio, tu sei Dio e io sono un sapete che le persone non vogliono umiliarsi davanti a Dio quando non c'era pioggia nel paese Elia fu mandato da Dio per dare pioggia al paese. Elia andò, restaurò l'altare di Dio, scese il fuoco dal cielo che bruciò l'altare. E in una sola giornata tutto il popolo di Israele ritornò a Dio, una nazione intera in una sola giornata. Ritornò a Dio. Ma poi state sulla montagna e iniziò a pregare a Dio per la pioggia non prego normalmente dice la Bibbia che lui si inginocchiava e si prostrava con la faccia a terra e fece questo per sette volte ogni volta che lo faceva prendeva un servo e non mandava a vedere se arrivava una nuvola e devo pregare il Signore Signore, ti prego, manda la pioggia. Michele, vai a vedere se esce qualche cosa, se c'è una luna. Michele, tornava? Niente. Niente. Veniva? Michele, allora? Niente. Torno di nuovo a pregare. Niente. Signore, manda la pioggia. Michele, vai a vedere se esce una luna. Niente. Niente, torniamo a pregare. Fece questo per sette volte. La settima volta quando Michele tornò, era il servo di Eliseo, si chiamava Michele, però disse, vedo una nuvoletta piccolina, piccolina, piccolina. Cosa disse Eliseo? Vai a dire al re che corri a casa perché sennò si fa il bagno per strada. E infatti il re, mentre stava tornando sul carro, venne dato di quella pioggia. Quelle famose piogge come a volte che stanno camminando ultimamente pure da noi che sanno praticamente tutto. Che cosa significa questo? Tu hai bisogno di un segno da Dio. Questa sera, questa serata è la nuvoletta di Dio. È il segno che Dio ti sta dando. Perché Dio ti sta dicendo, io voglio benedire la tua vita. Amen. E questa serata è quella piccola nuvoletta. Amen. La pioggia sta arrivando, il tempo sta cambiando, la gloria di Dio sarà nella nostra nazione. Dio vuole benedire la domenica. Questa sera è la tua serata, non è la serata di quello a fianco, ma è la tua. Perché Dio vuole cambiare la tua vita. Sei pronto a cambiare? Sei pronto a ricevere l'ultima pioggia dell'ultima stagione stasera? quando l'ultima dice la Bibbia che arrivo pure la prima si a dare tutto la tua vita e tutto il tuo cuore a Gesù non è importante quello che hai fatto fino fine oggi tutti abbiamo sbagliato chi più chi meno forse qualcuno di più e tu forse quelli che ho fatto disastri esagerati però per Dio non è importante quello che ci hai commesso non è importante se hai rubato una caramella o hai fatto 100 omicidi Dio ti perdona qua però questa sera Dio ti sta dicendo vieni a me e io cambierò la tua vita veniamo a pregare.